Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui il vostro Palmerone98 e benvenuti in questo nuovo video. È finito, dopo ben 131 episodi, dopo ben due anni e mezzo, Dragon Ball Super è giunto alla sua fine. È stato bello? Sì, si poteva fare di meglio? Sicuramente con più tempo e con più attenzione ai vari argomenti trattati in questa serie, avrebbero potuto creare un prodotto di alta qualità, probabilmente allo stesso livello di Dragon Ball e Dragon Ball Z. E io con questo video intendo trattare i punti forti e i punti deboli di questa serie. Iniziamo! Tralasciando alcune puntate, soprattutto quelle riguardanti la battaglia degli dei e la risoluzione di F e anche la famosissima puntata 5, Dragon Ball Super presenta delle animazioni e dei disegni di una qualità pari se non addirittura superiore a quella di Dragon Ball e Dragon Ball Z, soprattutto nella saga del torneo del potere. I combattimenti sono stati animati in maniera fluida e avvengono molto rapidamente. Alle volte mi sembrava di guardare un film della Toei, nel modo in cui hanno prestato attenzione per alcuni disegni e animazioni. O per attirare un pubblico più giovane o perché la serie ha ottenuto un grande successo, soprattutto in occidente, Dragon Ball Super purtroppo manca, come potremmo dire, di sangue, ecco, manca di sangue. Un elemento molto importante in Dragon Ball che dava quel tocco di drammaticità e se posso anche dire quel tocco umano che rendevano crudi i combattimenti a vedersi. In Dragon Ball Super il sangue si sì, appare, ma di lato e alle volte viene sostituito dalla bava o dal fumo. Sapete, non so se ci avete mai fatto caso, ma in tutto Dragon Ball e Dragon Ball Z gli antagonisti mostrano sempre dei fini simili o uguali tra di loro, ovvero quelli di conquistare, dominare o distruggere l'universo. Ecco, in Dragon Ball Super, fatta eccezione ovviamente per Golden Freezer, gli antagonisti invece mostrano di avere dei fini ben diversi specifici dai vecchi e nuovi antagonisti. Ad esempio, Virus mira ad incontrare un avversario che possa divertirlo in combattimento, o Hit che vorrebbe lavorare come assassino anche in altri universi. Zamasu che mira alla distruzione di ogni essere mortale, sia buono che cattivo, e all'affermarsi come essere supremo, giusto e puro. E poi c'è Jiren che è alla ricerca di ciò che c'è oltre la forza. Ecco, tutti gli antagonisti di Dragon Ball Super devo dire che sono stati caratterizzati alla perfezione, in modo particolare Zamasu, che è un personaggio dalla psiche molto contorta, un personaggio che è orgoglioso e anche che ha un forte senso della giustizia, che chiaramente è anche ispirato ad altri personaggi dei fumetti, come Darkseid degli Sea Comics o anche come Light Yagami di Death Note. Allora io ancora mi sto chiedendo per quale motivo abbiano dovuto far devolvere il carattere di Goku Capisco che in Dragon Ball era un ragazzino di 12 anni e quindi era giustificato il suo comportamento infantile Ma in Dragon Ball Z sì, alle volte aveva i suoi momenti infantili Però era un guerriero molto attento durante le battaglie Attento alle mosse dell'avversario, un grande stratega ed esperto nelle arti marziali Capisco il volerlo rendere più infantile e magari godibile agli occhi dei bambini, ma non in questo modo e non dopo l'evoluzione caratteriale che ha avuto in Dragon Ball Z. Non ci sto assolutamente, perché in Dragon Ball Super dimentica i sensi in bagno, dimentica i sigilli demoniaci, si comporta da ebete quando va di fronte all'avversario, abbassa continuamente la guardia. Forse soltanto nel torneo del potere ho visto quel poco di serietà che lo distingueva nello Z. Iniziata in Dragon Ball e continuata in Dragon Ball Z, Toriyama ha espanso ancora di più la gerarchia divina, con l'introduzione degli dei della distruzione, degli angeli e anche di Zeno, la divinità più potente nel mondo di Dragon Ball finora. Interessante anche l'introduzione di altri 12 universi, oltre a quello dove si trovano i nostri protagonisti, di cui sappiamo ben poco e che potrebbero anche approfondire in futuri film o in una possibile futura serie. Sono anche contento di come hanno approfondito i ruoli delle divinità della creazione della distruzione e anche di come hanno accentuato un concetto già presente in Dragon Ball, che io chiamerò la teoria dello specchio, ovvero che se esiste qualcosa allora esisterà anche il suo doppio, anche se non sarà la copia identica dell'altro. Ciò l'abbiamo potuto notare con i 12 universi, ad esempio il sesto e il settimo, che mostrano somiglianze e allo stesso tempo delle differenze tra di loro. Insomma, se esiste il paradiso esisterà anche l'inferno, se esiste il bene esisterà anche il male, se esiste la creazione esisterà anche la distruzione. Senza l'uno, l'altro non potrebbe mai esistere e quell'equilibrio che mantiene in ordine l'universo andrebbe in frantumi. Allora... Capisco tutto. Capisco il voler introdurre cose che spieghino altre. Capisco il voler creare personaggi nuovi e potenti al tal punto da farli scontrare contro avversari del calibro di Goku e Vegeta. Ma almeno... Vedi di non inserirmi cose forzate che vanno a sfatare tutto quello che si è detto e si è visto in Dragon Ball Cita ad esempio la facilità con cui Caulifra e Kale riescono a raggiungere il Super Saiyan 1 e 2 Io capisco che ci troviamo in un altro universo e che quindi i Saiyan del stesso universo forse sono più forti di quello del settimo di base Però almeno... Toy Animation vedi di scrivermele meglio questi personaggi Oppure il fatto che in tutto l'universo 7 ci siano solo 28 pianeti con forme di vita Cioè in una serie in cui esisteva un imperatore galattico edilizio Che aveva questo impero sborone Aveva contro solo 28 pianeti? Davvero? E scusatemi tanto A chi li vendeva di questi 28 pianeti eh? Quali vendeva gli altri restanti 27 pianeti O gli restanti 26 Non lo so se alla fine c'erano uh, Uno o due pianeti che volevano gli altri Davvero? 28 pianeti con forme di vita In tutto il fottuto universo Ma andate a fa... Ok che potrò sembrare un nostalgico, un notaco, quello che è, anche se comunque sono sempre stato d'accordo per la creazione di personaggi nuovi, basta che siano disegnati e scritti bene, ma devo dire che mi è piaciuto che abbiano ridato importanza a personaggi dimenticati, tra virgolette, come il maestro Muten che ormai aveva perso la sua utilità in Dragon Ball Z, ritrovata poi in Super, combattendo contro l'esercito del re di Vivo Freezer, insegnando a Goku la Mafuba per sigillare Zamasu e aiutando l'universo 6. Nel torneo del potere è stata anche ottima l'idea di utilizzare C-17 Personaggio di cui si sapeva ben poco E che è stato uno dei protagonisti principali del torneo del potere Ah e se ve lo chiedete è meglio del suo C-17 presentato in Dragon Ball GT Pareri personali E ci sarebbe anche Freezer la cui presenza nella serie Mi lascia ancora un po' sconcertato Allora io sono contento ma allo stesso tempo non tanto che abbiano fatto eh, rispuntare questo personaggio Anche se alla fine senza di lui Non avremmo mai avuto quella scena figa Dell'episodio 131, quindi Tuttavia avrei comunque preferito suo padre Cold dato che è un personaggio Di cui si sa molto poco Ok Muten, c 7 Freezer va benissimo Che abbiano deciso di utilizzarli e gli altri? Goten e Trunks, per esempio? Cioè, vanno benissimo quando si devono scontrare contro un demone rosa che ha sterminato l'intera umanità. Però contro Freezer non vanno bene, sono troppo piccoli. O contro il suo esercito, certamente. E Majin Buu, cioè Majin Buu, uno degli esseri più potenti dell'universo che ha terrorizzato e distrutto milioni di pianeti, me lo riduce a uno Snorlax. Davvero capisco che quella è soltanto la sua parte buona Ma rimane comunque un personaggio potente Cioè contro Basie me lo fai lottare alla grande E poi me lo fai addormentare per due mesi per non farlo partecipare al torneo del potere Però mi fai partecipare Krillin e Tenshinhan Che non è che abbiano contribuito tanto al torneo del potere Ma va bene così Ah, siamo arrivati al piatto forte di questa serie, la creme della creme, il migatte no Goku, l'ultra istinto o il cosiddetto Super Saiyan Blanco. E non lo dico solo perché mi piace l'estetica e la forza di questo stadio, ma anche perché possiede una caratteristica che gli altri stadi divini non possiedono, ovvero il movimento istintivo. E poi perché per raggiungere tale stadio occorre andare oltre i limiti raggiunti, nonostante le ferite che ha subito il corpo. E sono contento che Goku non sia ancora riuscito a mantenere tale forma, dato che persino le divinità della distruzione faticano a raggiungere tale livello e anche perché sarebbe stato abbastanza ridicolo dare a Goku il controllo completo di questa forma dopo 48 minuti di torneo. Tralasciando i migatte no Goku i Super Saiyan God e i Super Saiyan Blue sono stati gestiti davvero male se devo essere sincero Oltre che non c'è stato dato alcun approfondimento su questi stadi Tipo il perché i Saiyan puri possano soltanto loro raggiungere il Super Saiyan God O quali requisiti specifici servono per raggiungere il Super Saiyan Blue Ma soprattutto per raggiungere il Super Saiyan Blue bisogna prima raggiungere il Super Saiyan God E se sì, come ha fatto Vegeta ad acquisire il potere del God senza essere sottoposto al rituale? Boh... E niente ragazzi, questo era tutto quello che avevo da dire su Dragon Ball Super Una serie che se devo dire la verità mi ha sempre saputo intrattenere Che mi ha sempre dato quelle emozioni che provavo quando da piccolo tornavo da scuola a vedere il mio episodio giornaliero di Dragon Ball Z Certo, avrà avuto i suoi alti e bassi, ma resta comunque Dragon Ball, quell'anime che io seguirò sempre e voi cosa ne pensate di Dragon Ball Super? Scrivetemelo sotto nei commenti Mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti Date un'occhiata anche ai vari social che trovate in descrizione E noi ci rivediamo con un nuovo video Ciao a tutti!